La SMR Travel Emotional Ambience è un viaggio sensoriale emozionale a un livello più profondo, grazie alla frequenza 4,32. Nasce da una risonanza naturale tra l'essere umano e l'universo. Vi accompagnano un 3D set design, musica, suoni, suggestioni uditive e visive per il vostro benessere psicofisico, mentre vi rilassate, studiate, meditate o desiderate addormentarvi.